ciao benvenuto in questo nuovo video anche oggi eh, andiamo a vedere come utilizzo io Moises per studiare, una risorsa utilissima. Allora, qui ho la partitura di quello che hai sentito, che è la canzone bella dei Redocii Pepper, un bellissimo eh, riff in sette quarti di Fli. Eh, lui a ogni giro va a cambiare la risoluzione, cioè quando finisce mette sempre un abbellimento diverso. Ce ne sono all'inizio sulla strofa, introduzione almeno 8-10 diversi. Quindi io voglio studiarne uno per volta. Vado a mettermi a loop la prima parte, quindi tutta la strofa, e vado a togliere il basso e la voce che non mi interessa. Uh, il basso posso ascoltarmelo da solo per imparare il pezzo ma se ho la partitura poi la vado a suonare possiamo rallentare un pochettino se lo vogliamo suonare un po' più rilassati l'originale 85 mettiamolo 80 poi andiamo a vedere il primo uh, il, il, il giro fa così poi negli ultimi due quarti va a mettere l'abbellimento il primo abbellimento che vedo è un doppio re e riparte quindi io voglio studiare quello voglio interiorizzarlo quindi mi serve una batteria che continui a girare magari il primo giro sbaglio il secondo lo becco un po' meglio devo memorizzarlo e quindi mi serve che ripeta tante volte quindi facciamo partire 1. e faccio sempre quello L'ho interiorizzato, ok. Andiamo a studiarci il secondo. Il secondo va a fare un do re do si per ripartire. Quindi mi vado a rimettere il loop e faccio solo quello. Ok, va bene anche questo? Perfetto. Allora mettiamo il primo e il secondo e ripartiamo. Eccetera, eccetera. Vado avanti, ad esempio, quello che hai sentito nell'introduzione uno era questo qua che mi piace molto, uh, me, lo, eh, me, lo, me lo studio, parto lento, poi lo porto su di velocità. L'importante però è avere questa, secondo me, ripetizione, cioè io ho la batteria che continua ad andare avanti e di giro in giro vado a meccanizzare, a memorizzare un movimento e poi lo allargo mettendo anche altri, altri pezzi. Allora, ad esempio, prendiamo questo, te lo faccio sentire, anzi mettiamolo anche qua un po' più lento, così è più bello. E magari puoi, puoi tirarlo giù anche tu, suonarlo con me. Um. Um. Cosa va a fare qua? Sol, Fa, Re una terzina di sedicesimi poi do e si bemolle tutte le note vengono molto staccate comunque a parte, a parte questo eh, non è per, per vedere il pezzo in sé ma quello che può rappresentare eh, per lo studio quindi portarlo avanti anche su altre canzoni e a pezzettini piano piano. Spero che, che ti sia utile questa cosa e magari ti sia spunto anche per poter studiare. Io ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine e ci vediamo alla prossima. Ciao, a presto!